Grazie Presidente, questo subemendamento vorrebbe inserire tra le categorie che possono utilizzare il suolo pubblico anche i laboratori di artigianato alimentare che di norma non hanno la possibilità di utilizzarlo, ma non è che lo introduciamo in periodo ordinario, lo stiamo introducendo in un periodo straordinario dove queste attività non hanno il suolo pubblico e i coperti all'interno evidentemente sono ridotti come per quello delle somministrazioni naturalmente coloro che non hanno coperti all'interno, i laboratori di artigianato alimentare che non hanno coperti all'interno non avranno il suolo pubblico ehm, ci coglie un attimino impreparato questo parere negativo degli uffici io ritengo che la politica debba a volte andare anche al di là di un parere che sicuramente è dettato dal quadro normativo ordinario ma siamo in circostanze straordinarie quindi ecco io chiedo all'aula un voto favorevole per salvare anche i laboratori di artigianato alimentare Grazie.